Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Black Ops 3 Per la seconda volta E vi porto una partita Che non so come andrà a finire Iniziamo subito Questo programma è stato offerto da Allora la partita è già iniziata Oddio iniziamo benissimo La mia prima kill Mamma mia. Oddio, partita che si prospetta da dio, ragazzi 4-0. Ho preso tre piastrine in 2 secondi. No. Oh, no. Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio. Ok. Ok, UAV, signori e signori. Ok, Flecked. Che cazzo è? Fa che schifo. Attento. Capirino. Ok. <t see you> VMP, livello 12. Signore e signori, partita della Madonna. Sanguinario. <sie> ah, ok. No, no. Stavo ricaricando. Signore e signori, abbiamo il Cerberus. Oddio. Ok. No. 9-3. Signore e signori, 9-3 sono troppo forte. Signore e signori, cacca papà, Oddio. Ok. <sim suggested> ok. Ok, ok, ne ho rubata anche un'altra. Fregato. Ecco. Fregato. Ok, signore e signori, tiro al mondo! quello lì no. era un amico. Really, no, dai, ma non. No. no, mi ha un Che palle, ce n'è uno. Vai così, bella lì, zio. Ok, prendiamo la roba. Oh, il cerebrus non mi fa una kill grande, vai così. Bella lì. Ok, salto pingerlino Salto pingerlino No God Please no No Ci guarda botte al cervello Su muori Dai Ok, oui, oui, oui. no, ah, ma non ho sfiato. Uh. Uh. Un andato, vai, prendila. Salta. Oddio, forse ammazzo anche l'altra. Ammazzalo. Madonna, prendi la roba. Non l'ho ammazzato io, però fa niente. L'ho presa comunque. 28-11: Grande, salta. No. Attento, no! Non me la rubare! Schifoso! Ma donna, ragazzi! Scaccolamento simultaneo. No! Ok, grande! Ok. E vabbè, c'avevo poca vita. Altro Cerberus, signori, doppio Cerberus in una sola partita. Sono troppo forte. Ah, no, che palle. Sono primo con 7000 punti. 43 confermate. 4 negate ma 43 confermate Bene ragazzi il video finisce qui Se non vi è piaciuto lasciate un mi piace Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Se commentate lasciate un mi piace Iscrivetevi e lasciate un mi piace Se mi sono dimenticato lasciate un mi piace Niente, bella ragazzi